nove mesi fa, ho avvertito il desiderio di stampare queste carte. Non esistevano prima, quindi non potevo fare riferimento a un altro modello di carte. Esistevano le immagini che non erano impaginate per essere carte, che erano quadrate invece che rettangolari. Ci ho un po' lavorato, ho messo in campo tutte le mie capacità tecniche, grafiche, computeristiche, inventive, fin dove arrivavo almeno, e ho trovato un posto dove poterle far stampare. Ho fatto diverse prove e a un certo momento ho avuto un mazzo tra le mani, anche di buona qualità, tutto colorato e pieno di carte così. E quando mi è arrivato questo mazzo a casa, ha suonato il postino e mi ha detto: Guarda, c'è il mazzo delle carte per te. Io me lo sono trovato in mano ho detto: Wow! E adesso? Adesso che l'ho realizzata e l'ho fatta stampare, e ce l'ho qui: incarnate, fisiche. Ma io che me ne devo fare di <ride> queste carte? Allora, spesso accade, premessa: io non ho mai letto i tarocchi nella mia vita, a volte me l'hanno letti, ma eh, gli altri a me, non io agli altri. E neanche altre carte, gli angeli, le rune, le fate, gli alberi. Molto belle e affascinanti, ma non è mai stato il mio linguaggio. Eppure seguo questa traiettoria che mi si apre, forse a marzo dell'anno scorso. Marzo, aprile. E dico sento di doverle stampare, le stampo e poi mi arrivano a casa, cioè se uno crea un intento, lo segue, e poi, poi si, si concretizza anche no? e mi ritrovo con in mano ste carte. Allora io credo che nella vita ci accada spesso di fare movimenti di questo tipo, che sentiamo di dover andare in una direzione, sentiamo di dover fare una telefonata, di cambiare città, di fare un viaggio e poi ci si ritrova lì senza sapere qual è l'obiettivo senza che la mente abbia un riferimento. Dire, ok, ora che sono arrivato qui, ho seguito, ho fatto il balzo, no? come questi qui. Ho fatto il balzo, anche bene colorato, l'ho fatto anche con una certa eleganza, con una certa velocità. Sono arrivata e adesso che cosa faccio? Allora, a me con le carte è accaduta questa cosa, che non avendo riferimenti mentali, di come diamine l'avrei dovuto usare, tenere nel cassetto, esporre a casa mia, far vedere a qualcuno. Non avevo neanche aspettative. Era davvero un campo completamente libero. E risultato ho iniziato semplicemente a tenermele accanto mentre facevo la ginnastica del mattino, mentre lavoravo negli incontri individuali, mentre facevo le mie cose. Tempo, ora non esagero. Un giorno, forse meno, forse mezza giornata, hanno iniziato come a parlare no? E a dirmi guarda ti possiamo aiutare a spiegare questo concetto nell'individuale, ti possiamo aiutare a dare un taglio particolare alla ginnastica, possiamo darti un'ispirazione e io prima personalmente e poi anche con gli altri, ad esempio anche nelle ginnastiche, ho iniziato ad ascoltarle, a farle parlare ma tutte le volte che io entro in contatto con questo mazzo di carte la situazione è questa, tu ne peschi una e poi ascolti che ti dice, fai il balzo, non è fondamentale verso dove, non si vede neanche dove stanno andando questi, è fondamentale il movimento questa carta è tanto legata a una, una geometria che abbiamo noi nel corpo, che è la spirale. Di tutte le geometrie terrestri è quella più particolare perché non ha un contorno, come tutte le altre, non ha un perimetro chiuso, ma al contrario non ha né un inizio né una fine. La definizione matematica della spirale è proprio di una curva che si restringe proporzionalmente sempre di più verso il centro e si allarga proporzionalmente sempre più allontanandosi dall'origine ma non ha un inizio e non ha un termine è proprio questo tipo di movimento non ha un inizio e non ha un termine è il movimento stesso l'essenza che comunica questa carta e se noi lo teniamo presente all'interno delle nostre giornate all'interno del venerdì poi che è una giornata particolarmente adatta i movimenti, no? tante persone partono, si preparano a fare cose diverse nel weekend, eh, si incontrano persone nuove, si esce a incontrare degli amici. Se noi teniamo presente che non è tanto l'obiettivo ma l'essenza del movimento a volte a nutrirci, non il risultato che conseguiamo ma il viaggio per andare in una direzione, chiaro una meta la si deve avere ma spostarsi viaggiare verso la meta è il vero nutrimento a volte, che può sembrare una banalità, no? cioè sembra una frase de dei cioccolatini, <ride> il, il vero viaggio è nel movimento e non nella destinazione. Ecco, tipo biscotto della fortuna. no? Guardiamolo anche in un altro modo, se noi ci concentriamo solo sugli obiettivi della giornata, sono importanti, per l'amor del cielo, ma se diventano prevalenti sempre e solo quelli, diventiamo troppo simili a dei robot. Se tu a un computer, a un robot, a un'intelligenza artificiale non gli dici qual è l'obiettivo con cui deve funzionare, e quello rimane spento, non sa cosa fare, se va male male si impalla e si rompe, va in loop. Ecco, la mente funziona per obiettivi. Ma se noi ci limitiamo a stare solo dentro la mente che funziona per obiettivi, sostanzialmente ci rompiamo le scatole nella nostra vita, non succede niente di interessante o quel poco di interessante che succede dopo un po' non mi soddisfa, non mi nutre. È come mangiare sempre cioccolato, sì è buono, però dopo mezza giornata che mi nutro solo a cioccolato avrò voglia di una pasta asciutta, avrò voglia di bere un caffè, avrò voglia di un bicchiere d'acqua. La stessa cosa qui la mente lo guarda l'obiettivo, ma il resto dei miei corpi, la mia anima, il mio spirito, si nutrono non tanto se l'obiettivo lo raggiungo oppure no, ma se sono compatta, consistente, in movimento all'interno dei miei tre corpi, così se cavalco il movimento, non tanto se arrivo o non arrivo, se sto nell'onda, se sto a scorrere. Anche la ginnastica stessa che facciamo al mattino, non è che importa se io arrivo a toccarmi i piedi o non ci arrivo. L'importante è quello che metto in moto nel direzionarmi ai miei piedi. Magari mi allungo di un centimetro, magari invece sono super snodata e tocco il muro in fondo. Chi se ne frega. La cosa interessante è che si attivi l'equilibrio, l'attenzione la consapevolezza dentro al corpo. Il risultato del movimento è un accessorio. È chiaro che devo sapere dove tendermi per potermi muovere, ma la vera efficacia dei movimenti che facciamo è l'attenzione al movimento stesso e alle sue risonanze nei miei tre corpi. Quindi insomma... Queste carte chiacchierano ormai da 8 o nove mesi e tutte le volte è così. Si salta e il divertimento, la bellezza, l'insegnamento sta nel movimento, nell'ascoltarle, nel vederne la bellezza. Se poi conduce da qualche parte, sicuramente condurrà da qualche parte, ma il più delle volte mi sembra che non ci sia alcun controllo su questo, è un aggancio della mente, ma il più delle volte la vera essenza sta nell'andarci, non nell'arrivare. Buon venerdì, facciamo la nostra ginnastica. Ovviamente da ieri sono disponibili le carte, come ho scritto su tutti i miei social e tutti i miei canali, quindi se vi fa piacere averne un mazzo e avere anche il libro che le spiega, le accompagna, introduce un po' a cosa significano, a cosa c'è dietro, non fate che dirmelo. Adesso facciamo ginnastica. Okay. ginnastica del venerdì fatta, vi auguro un ottimo weekend e vi do appuntamento sempre a lunedì alle 9 del mattino, fatemi sapere come state, raccontatevi che cosa accade nelle vostre vite se vi fa piacere, fatemi domande, tutte quelle che volete, che tanto non sono mai né stupide né scontate. Ciao!